Buonasera a tutti, eh, con questa lezione concludiamo la, la parte di, di teoria che ha a che fare con la rappresentazione dell'informazione. Eh, nelle lezioni precedenti abbiamo visto la rappresentazione dell'informazione eh, di tipo eh, intero, eh, col binario puro, oppure di tipo intero relativo, eh, utilizzando il complemento 2 essenzialmente. Eh, oggi eh, proviamo a fare ancora un passo oltre no, rispetto alla rappresentazione dei numeri interi per eh, valutare la, alcune tecniche di rappresentazione dei numeri reali eh, che vedremo a un livello eh, sicuramente meno approfondito anche perché si tratta diciamo così di un argomento di per sé abbastanza intricato, no? È abbastanza complicato. Ehm, quindi noi possiamo eh, pensare no, di voler rappresentare dei numeri che chiamiamo reali, ecco fatemi mettere delle virgolette, tra virgolette reali. Eh, perché sapendo che con l'imprecisione finita, con il numero di bit finito di un calcolatore, non si potrà mai rappresentare veramente un numero reale che è un numero di cifre decimali infinite. Hm? Quindi diciamo che eh, di sicuro eh, dovremo aggiungere almeno mentalmente il fatto che questa eh, rappresentazione è una rappresentazione approssimata in qualche modo. Hm? Approssimata tenendo conto del numero di bit che ho a disposizione per poter... Eh, lavorare per poter rappresentare i miei dati eh? e quindi più, più bit dedicherò più eh, riuscirò ad avere una precisione maggiore ma chiaramente eh, non sarà mai infinita questa precisione eh? eh, l'altra considerazione da fare è che quando parlo di numeri reali eh, sto parlando eh, di, di due famiglie molto diverse di valori eh, i valori diciamo così, che contengono una parte frazionaria quindi un normalissimo ne so 1,5, 0,1 sono numeri che non sono numeri interi, ma sono numeri che tutto sommato hanno, eh, sono nel range di rappresentazione dei numeri interi. Okay? Eh, mentre invece potrebbero essere la stessa rappresentazione per i numeri reali, la vogliamo usare anche per rappresentare numeri con ordini di grandezza. Eh, ordini di grandezza elevati o minimi cioè 10 alla 27 oppure 10 alla meno 15 cose di questo genere 10 alla, 20, meno, 10 alla 27 è un numero intero quindi perché mai lo vuoi rappresentare come numero reale eh, in realtà è un numero intero che eh, magari richiederebbe un numero eccessivo di bit per essere rappresentato in binario puro pur essendo un numero intero positivo Uh, e quindi spesso si usa la rappresentazione, cosiddetta floating point, che vedremo tra un attimo, proprio per riuscire a estendere anche l'intervallo di rappresentazione dei numeri. E lo estendolo verso, diciamo così, il più infinito, con delle potenze elevate del 10, oppure verso il meno infinito. Chiaramente questi sono numeri frazionari molto piccoli, vicino all'1. Okay? Uh, questi sono i tipi di numeri che vogliamo rappresentare. Per rappresentarli, uh, in realtà, in teoria, ci sarebbero due, due alternative, teoricamente. La prima alternativa sarebbe quella di fare un passo avanti, così come abbiamo fatto eh, per il, la in modulo segno, e segno cioè, e poi successivamente meglio col complemento 2, era quello di lasciare qualcosa di sottinteso. No? Nel complemento 2 c'è il sottinteso, c'è un meno. No? C'è un meno da mettere che è sottinteso, ma non compare davanti al, bit, al peso del bit di, eh, più significativo. E questo cambia completamente l'interpretazione dei numeri e quindi... Potrebbe, eh, ci, ci ha permesso no, di rappresentare anche numeri negativi allora potremmo anche qua sui numeri frazionari eh, usare una virgola sottintesa cioè noi rappresentiamo un numero con una sequenza di bit ma senza dirlo a nessuno eh, anziché considerarlo come un numero intero pensiamo che a un certo punto ci sia una virgola che eh, non compare, non, non si vede perché ovviamente i bit sono o 0 o 1 eh, ma eh, in un certo punto noi sappiamo che dobbiamo immaginarci la presenza della virgola, del punto decimale, della virgola decimale. Quindi vuol dire che i bit che sono alla sinistra della virgola saranno bit normali di parte intera, quindi avranno peso 2 alla 0, peso 2 alla 1, peso 2 alla 2 e così via, come già sappiamo, 2 alla 3, ma i bit alla destra di questa virgola immaginaria, che noi possiamo solamente condividere, dire no, dove si trova ma il calcolatore non lo sa e non la può rappresentare internamente, eh, abbiamo la parte frazionaria che così come in base 10 dopo la virgola c'è cioè un decimo, un centesimo, un millesimo, e in base 2 dopo la virgola che cosa ci sarà? Ci sarà 2 alla meno 1, cioè un mezzo, ci sarà 2 alla meno 2, cioè un quarto, 2 alla meno 3, cioè un ottavo e così via in funzione di quanti bit ho a disposizione. E così dall'altra parte. Quindi è possibile in modo abbastanza naturale estendere la rappresentazione in binario puro o anche quella in complemento 2 se decidiamo che il bit più significativo sia un bit di segno. Ehm, è possibile estendere dalla rappresentazione di numeri interi alla rappresentazione di numeri frazionari in virgola mobile dedicando un certo numero di bit alle potenze negative del 2. Cioè di fatto quello che stiamo facendo se io avessi, ad esempio, 4 bit per la parte frazionaria, eh, moltiplicare tutti i numeri per 16 e prendere una parte intera, alla fine. Perché vuol dire che è come se io prendessi un numero intero e spostassi la virgola di 4 posizioni, quindi molti dividendo il numero per 16 e per ottenere il numero frazionario che voglio. E quindi partendo dal numero frazionario, moltiplico per 16 e ottengo il numero intero. Questa rappresentazione, molto semplice, viene raramente usata. Come sempre le cose semplici non ci piacciono o purtroppo ci piacerebbero ma non ci bastano perché non ci bastano? perché questa rappresentazione permetterebbe a due, a due difetti il primo è proprio il fatto che la posizione della virgola visto che non è scritta da nessuna parte deve essere fissa deve essere sempre nello stesso punto e allora se la virgola si trova sempre nello stesso punto io avrò una ripartizione fissa dei bit a disposizione allora ci sarà un giorno in cui vorrò rappresentare un numero intero più grande e mi daranno fastidio quel bit che ho dovuto riservare alla parte frazionaria. E ci sarà quel giorno che invece voglio rappresentare un numero frazionario più piccolo e allora mi daranno fastidio aver speso tutti quei bit per la parte intera. Quindi in qualche modo non mi permette di giostrare bene, di modulare bene la precisione che ho per la rappresentazione dei numeri. E il secondo difetto di questa rappresentazione è che questa seconda casistica di numeri con eh, ordini di grandezza molto elevato o molto ridotto eh, non è per nulla compatibile con questa rappresentazione. Questa rappresentazione serve per dare uno, una parte frazionaria a dei numeri che siano grossomodo nel range, nell'intervallo dei numeri interi. Intervallo ovviamente ridotto perché poiché alcuni bit me li mangia la parte frazionaria l'intervallo di rappresentazione dei numeri interi sarà sempre 2 alla n-1 ma dove n è solamente il numero di bit dedicati alla parte intera, non il numero di bit complessivi. Come dicevo, per questi due motivi eh, questa rappresentazione praticamente non si usa e se ne usa una invece un pochino più complicata. Questa rappresentazione viene detta virgola mobile, da cui poi in Python usiamo un, un, un tipo di dato che si chiama float, eh, float sta per floating point appunto, la virgola floating eh, è mobile, no? può spostarsi, può galleggiare, eh, eh, può spostarsi in diverse posizioni mm. eh, questa rappresentazione si basa sulla possibilità di rappresentare un numero in notazione scientifica eh, noi normalmente quando eh, che ne so, scriviamo il numero 3,14 eh, sappiamo che in notazione scientifica si può scrivere 3,14 per 10 elevato a 0 oppure 0,314 per 10 elevato a 1 oppure Mm, eh, diciamo così 31,4 per 10 alla meno 1 eccetera eccetera no? eh, una rappresentazione in cui ci sia un coefficiente che moltiplica una potenza del 10 ok? la notazione scientifica normale eh, poi nella notazione scientifica di solito si sceglie il coefficiente davanti in modo che questo sia compreso tra, tra 1 e 9 mm? maggiore o uguale a 1 minore di 10 in modo che ci sia 3,14 preferibilmente lo scriverò 3.14 per 10 alla 0 che non 31.4 per 10 alla meno 1 quindi sposto anche la vostra calcolatrice fa questo ragionamento cerca di mettere, spostare la virgola e aggiustare l'esponente del 10 in modo che davanti alla virgola ci sia una cifra sola è più facile da leggere, è più facile da capire l'ordine di grandezza questo coefficiente in termine tecnico si chiama mantissa, per questo qua indicato come m. E noi lavoriamo in base 10, ma se trasliamo questo concetto nella base 2 del calcolatore, chiaramente stiamo parlando di una potenza della base, una potenza del 2 e non una potenza del 10. Quindi un numero frazionario, un numero reale, chiamiamoli reale tra virgolette, si può rappresentare specificando tre informazioni. Innanzitutto, dando per scontato che lo scriviamo in notazione scientifica. E a questo punto diamo tre informazioni. Il segno del numero, la mantissa, cioè il coefficiente che ci metto davanti alla potenza del 2, e l'esponente da dare alla potenza del 2. Con queste tre informazioni, segno, mantissa ed esponente, riesco a caratterizzare il numero che mi interessa ok questa slide mi accorgo adesso che è sbagliata questo non è 10 meno 5 ma è 2 meno 5 no? perché questo 1 eh, ha spostato di 5 posizioni sulla destra vabbè poco, poco importa ehm, quindi noi eh, usando questo trucco possiamo eh, avere gli entrambi i vantaggi della rappresentazione intera e della rappresentazione in virgola fissa e in più la possibilità di espandere l'intervallo di rappresentazione giocando sugli esponenti perché l'esponente, no? ricordiamoci che noi abbiamo una, una mantissa più o meno mantissa per base elevato all'esponente se questo esponente è molto grande, questo esponente del 2 è molto grande allora eh, rappresenterò dei numeri hm, che hanno un, un ordine di grandezza molto grande se invece questo numero è un numero molto piccolo, cioè negativo ovviamente piccolo intendo magari un meno 40, ecco, una cosa del genere eh, l'esponente è sempre un numero intero chiaramente eh, è una potenza della base potenza positiva o potenza negativa se è una potenza negativa della base sarà, mi darà diciamo così mi sposta fatemi dire così in gergo mi sposta la virgola a sinistra di molte posizioni se invece è un esponente positivo molto elevato mi sposterà la virgola a destra di molte posizioni quindi l'esponente in qualche modo mi dice dove si trova la virgola se più a destra o più a sinistra Sto moltiplicando per 10, sto dividendo per 10, qui sto moltiplicando e dividendo per 2 chiaramente, ma è la virgola binaria che si sposta avanti e indietro. L'esponente quindi mi dà la posizione della virgola e la mantissa mi dà, diciamo così, il valore del numero, il valore del numero all'interno di quella sua eh, potenza, di quel suo intervallo di rappresentazione. Quindi giocando con l'esponente io posso spostare la virgola, la virgola non è più fissa, si può spostare. Quindi i bit che prima dedicavo ipoteticamente alla parte frazionaria, a questo punto li dedico invece a dire do qual è la posizione della virgola. E i restanti bit saranno interi o saranno frazionari a seconda hm, di dove si trova la virgola stessa. Quindi ci abituiamo no, a scomporre un numero in virgola mobile secondo queste tre, eh, queste tre quantità. Il segno che appunto semplicemente è positivo o negativo e quindi noi lo rappresenteremo con uno 0 o con un 1, così come già facevamo per i numeri in modulo segno o per i numeri in complemento 2, 0 vuol dire positivo, 1 vuol dire negativo. L'esponente con il suo segno è un numero intero, che eh, ovviamente avrà un certo intervallo di rappresentazione, e la mantissa invece sono i restanti bit che verranno interpretati come numero in virgola fissa. Perché in virgola fissa? Ma perché ehm, anche in base 10 lo facciamo. Quando abbiamo detto che 3,14 per 10 alla 0 preferiamo scriverlo così perché così davanti alla virgola abbiamo una sola cifra decimale la stessa cosa vale per il binario. No? Davanti alla virgola cercheremo di avere sempre lo stesso numero di cifre decimali tanto la virgola la spostiamo se dobbiamo spostarla cambiando l'esponente. Ehm, e quindi questa formuletta no, ci permette di dividere i bit che ho a disposizione magari voglio rappresentare un numero in floating point su 32 bit, su 64 bit li divido, ci sarà un bit che eh, viene usato per rappresentare il segno un certo numero di bit che verranno rappresentati, usati per rappresentare l'esponente e un certo numero di bit che verranno utilizzati per rappresentare la mantissa eh, Entrando maggiormente nel dettaglio, da questo concetto generale, sono, nati de, sono nate delle rappresentazioni standard, eh, molto ben definite, che sono rappresentazioni che sono state poi progettate nell'hardware dei nostri computer, all'interno dei microprocessori, e quindi all'interno del nostro computer i numeri sono effettivamente rappresentati in, un, in uno di questi due formati. Sono stati normati con uno standard, cosiddetto eh, IEEE 754, eh, molti anni fa, che definisce come, qua, innanzitutto definisce due principalmente due formati, il formato in singola precisione e il formato in doppia precisione. Eh? Eh, in, nel, linguaggio, eh, in, nel linguaggio C queste due variabili sono chiamate float e double, questo è tipo di rappresentazioni, mentre invece in Python il, il float del Python è messo qua usa sempre la doppia precisione, mentre invece in Python la singola precisione eh, non, non si usa, hm? eh, non viene rappresentata, anche perché essendo un linguaggio che è nato dopo, il fatto che eh, usi più bit eh, dà meno fastidio. Allora, la, il formato in singola precisione usa per rappresentare un numero eh, reale 32 bit, mentre invece il formato in doppia precisione usa 64 bit, rappresentare ciascun numero reale. Mm. Questi bit come li usano? Vabbè, un bit sempre per il segno del numero, quindi il più o meno, un certo numero di bit per l'esponente, che nel caso della singola precisione sono 8, nel caso della doppia precisione sono 11, e i restanti bit per la mantissa, nel caso della singola precisione la mantissa sarà su 23 bit nel caso della doppia precisione la mantissa sarà su 52 bit il totale fa ovviamente 32 in un caso e 64 eh, bit totali nell'altro eh, la mantissa come dicevamo è in eh, virgola fissa eh, quindi con una cifra davanti alla virgola poiché siamo in binario la cifra davanti alla virgola non può che essere 1 deve essere 1 no? abbiamo solamente 0 e 1 0 vuol dire che quella cifra non c'è quindi dovrei spostare la virgola più a destra per andarmi a pescare quella prima cifra significativa e quando la troverò sarà sicuramente un 1 quindi questa cifra 1 che è l'unica cifra prima della virgola e visto che è sempre 1 non viene neppure rappresentata e quindi è qua no? possiamo immaginarci che ci sia 1 virgola sottinteso no? questo 1 non occupa spazio eh, sarebbe stupido Vabbè, la virgola non devo occupare spazio perché so che è sempre lì ma l'1 visto che è sempre un 1 sarebbe stupido sprecare un bit per rappresentare un valore che è sempre costante ma questo se vogliamo è un dettaglio che si sono diciamo così, inventati eh, gli ingegneri tre poli quando hanno definito questo standard ehm, questa rappresentazione su questo sito che è indicato sulle slide eh, floss.exposed eh, è un sito carino che ci fa vedere come funziona questa rappresentazione ad esempio noi vogliamo rappresentare il numero 1 scriviamo 1 e in singola precisione lui mi dice che questo 1 si rappresenta in questo modo il segno eh, andiamo sotto 1 per 2 alla 0 per 1 mm? eh, 1 è il segno 2 la 0 è l'esponente 1 è la mantissa il segno è positivo e quindi il bit di segno indicato qua in rosso vale 0 ed è il primo che abbiamo indicato qua sopra la mantissa vale 1 l'1 si rappresenta in questo modo dove 1 è sottinteso e gli altri zeri, quelli scritti in blu fanno parte della rappresentazione della mantissa del numero. L'esponente è codificato in un modo strano, non sto ad approfondire, viene chiamato eccesso 127, cioè se l'esponente vale, in questo caso, 0, viene rappresentato il numero 127, cioè all'esponente vado sempre a sommare 127 nel caso della singola precisione, 1023 nel caso della doppia precisione. Questo perché in questo modo l'esponente sarà sempre un numero positivo. Uh, questo dice ovviamente che l'esponente più piccolo potrà essere meno 127 a cui sommo il più 127 e, um, è, un, è un altro tipo di rappresentazione dei numeri uh, um, Diciamo così relativi, interi relativi a cui non abbiamo dato spazio nella parte precedente uh, però a noi interessa sapere che lo 0 è codificato da questi bit in verde con questa codifica strana eccesso 127 che sono rappresentati qua quindi quando io scrivo 1.0 in realtà all'interno del calcolatore va a finire questo valore quando scrivo 100 beh, il 100 verrà decomposto in andiamo a vedere qua ehm, segno positivo poten potenza del 2, 2 alla sesta 2 alla sesta fa eh, 64 e 1,5 erotti per 64 da 100 mm? e così via se io volessi rappresentare 10 milioni, 10 milioni vedo che riesco a farlo e ovviamente la potenza del 2 comincia a salire 2 alla 23 e così via okay? e se voglio andare sui numeri frazionari beh, 0,5 è facile 0,5 sarà 1 per 2 alla meno 1 1 no? come mantissa 2 alla meno 1 come esponente e quindi si rappresenta in questo modo ovviamente poiché la mantissa è 1 qui io vedo tutti i zeri perché l'1 è quello sottinteso e questa è una rappresentazione che mi dà il valore meno 1 poi ci sono cose carine se io provassi a rappresentare 0,1 eh, non ci riesco lui dice oh, guarda senti 0,1 io non sono proprio capace di rappresentarlo eh, il meglio che riesco a fare è rappresentare questo valore, questo valore che è ottenuto con eh, questo numero qui in base 10 per 2 alla meno 4. Perché se io provassi a mettere un'unità un in più mi andrebbe già troppo avanti, un'unità in meno mi andrebbe troppo indietro. No? Se io aumentassi di 1 la mantissa è un numero maggiore, se la diminuissi di 1. Sarebbe un numero minore di 0,1 Quindi il numero che più si avvicina a 0,1 Non è 0,1 preciso Ma è questo numeraccio qua Alla fine che cosa succede? Che 0,1 in base 2 Non si può rappresentare in modo esatto Così come non so, 0, eh, un terzo Non si può rappresentare in modo esatto in base 10 Neanche in base 2 per esempio no? eh, Ma un terzo ci eravamo già più abituati Un decimo ci dà un pochino più fastidio questo perché ovviamente le potenze del 2 non contengono il 5 che è un ingrediente fondamentale per poter rappresentare 10 alla meno 1 poter fare un 5 alla meno 1 quindi dobbiamo già abituarci che, anche, che alcuni numeri che non sono numeri stranissimi, non pi greco, e elevato a robe strane no, ma un decimo, 0,1, che per noi è fondamentale non si può rappresentare in modo esatto si rappresenta con un errore di rappresentazione beh, che è in là, eh, perché questo errore di rappresentazione arriva dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 cifre significative quindi un errore relativo di 10 alla meno 8 L errore assoluto in questo caso sarebbe 10 alla meno 9 mm. eh, quindi è un errore molto limitato ma non è 0 no? anche i numeri diciamo così, normali sono, eh, sono rappresentati in modo approssimato se io passassi in doppia precisione eh, avrei ovviamente e eh, provassi a rappresentare 0,1 in doppia precisione avrei ovviamente un errore minore, perché avendo molti più bit per la mantissa riesco a prossimare meglio questo valore, eh, però di nuovo se non, è mai, non lo prendo mai esattamente, perché cambiando di 1 il valore della mantissa ci giro intorno allo 0.1, ma non lo becco mai esattamente. Mentre invece altri valori, come appunto lo 0.5, essendo 0.5 un mezzo, una potenza di 2, lo posso rappresentare in modo esatto e poi ovviamente potrò andare avanti cambiando la mantissa trovare i valori eh, intorno al, al numero stesso tra l'altro questo, questo sito mi dice anche quali sono i valori eh, subito dopo e subito prima rispetto al valore rappresentato di quanto differiscono quindi il, il valore successivo differisce di 10 alla meno 16 10 alla meno 17 che ci dà grosso modo la precisione di rappresentazione che posso ottenere in virgola, eh, in virgola mobile con doppia precisione con i quindi come vedete è abbastanza complicato sia rappresentare questi numeri sia eh, soprattutto poi farci i calcoli sopra però è il modo diciamo, che, eh, che usano i calcolatori per fare i calcoli noi dobbiamo semplicemente essere coscienti innanzitutto di questo meccanismo di rappresentazione eh, il fatto che la, la precisione non è infinita e limitata e quindi in qualche modo qualunque operazione aritmetica dovrà fare il conto Col fare i conti col fatto che il risultato sarà sempre e necessariamente approssimato. E alcuni numeri come lo 01 che abbiamo appena visto, non sono per nulla rappresentabili in modo esatto, e questo chiaramente eh, non sono numeri strani, sono i numeri diciamo, di tutti i giorni. Se voi provate a rappresentare che un, un, un ammontare in denaro no? 10, 10 euro e 3 centesimi, quindi euro 10,3 visto che 0,3 contiene diciamo così, 3 decimi il dec un decimo non è rappresentabile in modo esatto quindi 10,3 non è rappresentabile in modo esatto e porta un errore di, appro di approssimazione per carità dell'ordine di 10 alla meno 8 o di 10 alla meno 16 quando abbiamo visto ma c'è comunque questo errore di, di approssimazione che con operazioni ripetute potrebbe dare problemi soprattutto, ehm, e questo è un problema L'altro problema è che ci sono eh, ovviamente dei valori che sono rappresentabili con questa formuletta mantissa per 2 elevato esponente e dei valori invece che non sono rappresentabili. Perché io l'esponente lo posso aumentare, aumentare, aumentare, ma poiché abbiamo visto che l'esponente è su 8 bit in singola precisione e, eh, quando ho 2 alla 8 come esponente, 2 alla 127 come esponente, 127 è il numero più grande che posso rappresentare su quell'esponente, che fa circa 10 alla 38, eh, oltre, oltre di questo non posso andare, quindi non posso rappresentare numeri più grandi di questo valore. Nel caso della doppia precisione si arriva fino a 10 alla 308, che è un numero esagerato, ma oltre non posso andare, non, non ce la faccio, non ho abbastanza esponente eh, per poter spostare la virgola ancora di più. E quindi in questo caso ho delle condizioni che, eh, a seconda poi di come vengono ottenute, vengono etichettate come condizione di overflow quindi sto cercando di rappresentare un numero più grande di quanto non abbia a disposizione oppure a volte viene, eh, trovate un valore strano che viene stampato come none che significa eh, not, a not a number non è un numero hm? a volte eh, quando stampare il risultato di numeri di questo genere eh, compare questa, questa dicitura no? un po' strana. Eh, così come se io provassi a rappresentare dei numeri che sono compresi tra 0, che si può rappresentare in modo esatto, e circa 10 alla meno 38, che è il più piccolo numero che posso ottenere, ancora diverso da 0, mettendo l'esponente più negativo che posso, ecco, qui in mezzo non ci sta nulla. Nel senso che i numeri reali ce ne sono, ma io non li riesco a rappresentare. Qui c'è un salto, un salto di ampiezza 10 alla meno 38, Può sembrarvi piccolo questo salto, ma se invece io ho 10 alla meno 38 cose e le divido per 2, ottengo 0, che, non è, che, che mi dà un errore, diciamo così, abbastanza del 100%, no? eh, approssimare a 0 una cosa che in realtà non era 0. Quindi qua è una zona pericolosa perché se si fanno le operazioni il cui, cui risultato sia molto piccolo eh, rischiano di essere approssimate a zero. E voi sapete che zero è un numero per cui se moltiplico qualcosa per zero o per qualcosa di diverso da zero il risultato cambia significativamente. No? E quindi possiamo avere delle condizioni che sono, se vogliamo, l'opposto dell'overflow che viene chiamato underflow. Underflow è un concetto che esiste solo nel floating point non esiste nei numeri ehm, eh, interi. Che dice che il numero è troppo piccolo per essere rappresentato come numero diverso da 0 E quindi lo approssimiamo a 0 e sapendo di fare un macello, di compiere un errore di rappresentazione del 100% Ecco questa è la situazione che viene chiamata come underflow Quindi abbiamo, due inter abbiamo tre intervalli di valori Un intervallo di valori negativi che va da, 10 alla meno, 38 a meno, da meno 10 alla meno 38 a meno 10 alla più 38 un intervallo simmetrico di valori positivi, che va da un numero molto piccolo, 10 alla meno 38, a un numero molto grande, intorno, circa, eh, questi sono numeri approssimati, circa 10 alla 38, più solo soletto lo 0, hm? che è un numero rappresentabile, ma è, eh, diciamo così, separato dagli altri. E poi ci sono altre, diciamo, eh, altre chicche, altri dettagli, ad esempio il fatto che eh, se io faccio i calcoli in virgola mobile, operazioni banali o proprietà banali delle operazioni aritmetiche non sono più valide, non è detto che siano più valide. Ad esempio la somma, questa è una cosa che un pochino stupisce, non è associativa, quindi a seconda dell'ordine con cui faccio le somme posso ottenere un risultato diverso. Qual è il risultato giusto? Beh, dipende, in realtà il risultato giusto non lo otterrò mai, ci saranno alcuni modi di fare i calcoli che mi danno un risultato che è più vicino a quello giusto oppure meno. No? e questo succede chiaramente quando i risultati parziali della somma vanno vicino ai limiti della rappresentazione quindi immaginiamo di avere dei numeri che sono molto grandi ad esempio no? questo qua è meno 1,5, un numero negativo per 10 alla 38 e questo è più 1,5 per 10 alla 38 quindi x e y sono l'opposto l'uno dell'altro okay? allora se io facessi e z è un normalissimo 1 un normalissimo valore 1 allora se io facessi x più y più z facendo prima y più z y più z cosa mi dà? mi dà un numero enorme più 1 10 alla 38 c'è cioè un 1 seguito da 38 zeri e dopo il 38esimo 0 io gli sommo un 1 Peccato che la mantissa non abbia il numero di bit sufficienti a rappresentare tutti i 38 gli zeri. E quindi quell'1 che sommo si perde. Qui nei passaggi si vede che questa parentesi tonda 1,5 per 10 da 38 più 1 dà come risultato 1,5 per 10 da 38. L'1 si è perso perché era talmente in là nei bit che era oltre i 23 bit che avevo a disposizione. E quindi sommandolo con x che era il suo opposto mi dà come risultato esattamente 0. Se invece facessi l'operazione in un ordine diverso, facessi prima x più y e poi al risultato sommassi z, allora x più y in questo caso sono due numeri che sono esattamente l'uno l'opposto dell'altro, uno, dell uno con segno meno l'altro con segno più. E quindi la somma si elide, tutta questa parentesi che è la somma di due numeri esattamente uno l'uno posto dell'altro, da 0. E se sommo 0 più 1, ho come risultato 1. Quindi a seconda dell'ordine con cui ho fatto questa operazione, chiaro, questa è un'operazione limite, no? Sto sommando nella stessa sommatoria termini di segno diverso e di magnitudine, cioè di valore assoluto, molto diverso. Sto stressando il limite della rappresentazione, chiaramente. Eh, però a volte può succedere, e quindi otteniamo dei risultati che sono radicalmente diversi. 0, 1, errore del 100% nella, nella differenza tra i due risultati possibili. Quindi chi deve fare calcoli numerici mm, usando la rappresentazione in floating point deve sempre fare estrema attenzione non solo a scrivere le espressioni giuste ma anche a fare le operazioni nell'ordine tale da minimizzare l'errore sul risultato finale. Sappiamo che l'errore finale ci sarà... Eh, ma dipende, a differenza di quello che fate, diciamo, quando fate gli esperimenti di fisica in cui c'è un errore che dipende dalla formula che usate quindi gli errori relativi si sommano gli errori nel, nel, nei, nei prodotti, gli errori assoluti si sommano nelle somme, nelle sotrazioni, eccetera e sappiamo tenere sotto controllo l'errore teorico massimo di misura qui ci aggiungiamo un secondo tipo di errore che è l'errore di approssimazione e di elaborazione che dipende non solo dalla formula che sto calcolando, ma anche dal modo in cui la calcolo, dall'ordine con cui metto le operazioni. E l'ordine dipende dai valori delle variabili. Quindi è un problema, diciamo così, abbastanza complesso, e chi fa eh, la disciplina che viene chiamata di calcolo numerico si occupa proprio di queste problematiche. Come fare una sequenza di operazioni facendo in modo che il risultato sia decente e non sia completamente sbagliato. Sia perlomeno buona, ben approssimato e non totalmente sbagliato. Um, ovviamente, noi sappiamo che matematicamente il secondo risultato è quello giusto e il primo è quello sbagliato. Ma noi lo sappiamo, eh, lo, sappiamo lo sapevamo già da prima senza fare i calcoli. Il problema è che facendo i calcoli, non abbiamo la possibilità di dirti quale dei due sia quello corretto, um, quindi, questo è un problema che vi lascio aperto. Non, non lo affrontiamo eh, ulteriormente. Ricordiamoci sempre che eh, i numeri reali. Sì, molto tra virgolette, approssimati e con errori possibili di calcolo e col fatto che l'ordine delle operazioni ha impatto sul risultato, cosa a cui normalmente non siamo abituati. Ma chi deve addentrarsi in, in queste cose ovviamente se ne dovrà occupare. Come ultimo argomento vogliamo ancora toccare, ma sfiorare poco più, il resto dell'universo, nel senso che noi per ora abbiamo visto come rappresentare i numeri, numeri interi, positivi, poi numeri interi relativi, poi numeri, tra virgolette, reali. Ma il mondo non è fatto solo di numeri, il mondo è fatto di testi, il mondo è fatto di suoni, il mondo è fatto di filmati, di immagini, di video, eccetera, eccetera. Tutta sta roba, come la rappresentiamo? Allora, ancora una volta, eh, la rappresenteremo usando le rappresentazioni precedenti per costruirne delle nuove noi abbiamo costruito il floating point sui numeri interi abbiamo detto, beh, allora, un numero reale com'è? posso prendere l'esponente, l'esponente cos'è? beh, è un numero intero, ok poi prendo la mantissa la mantissa cos'è? è un numero in virgola fissa ok, la virgola fissa cos'è? la virgola fissa è un numero intero davanti alla virgola e un numero intero dopo la virgola Qui noi ci siamo cervellati serv all'inizio per inventare il modo di rappresentare i numeri interi e poi li abbiamo costruiti, combinati come dei pezzettini di Lego, per costruire delle rappresentazioni più complicate più articolate. Se facessimo dei passi ulteriori, eh, riusciremo a rappresentare, a codificare delle informazioni che sono anche di altro tipo, di altra natura, cosiddetta no? eh, multimediale. Eh, questo lo sappiamo noi, nel senso che dentro il calcolatore, dentro la CPU, Uh, i circuiti che ci sono sono capaci solamente a manipolare dei numeri i numeri interi e poi i numeri in floating point uh, ciò che noi facciamo per gestire le informazioni multimediali è quello di creare una corrispondenza, un mapping tra dei valori numerici e dei valori di altro tipo potrebbero essere dei colori, possono essere dei, delle frequenze sonore, possono essere dei movimenti all'interno di un filmato e cose di questo genere e quindi si sì, mettono in corrispondenza dei valori numerici con dei valori non numerici in modo arbitrario o secondo certe regole una di queste cose, eh, quindi di fatto si fa un'operazione cosiddetta di codifica no? eh, se io ho magari un'immagine con vari colori questo colore è il blu, questo colore è il giallo, questo colore è il rosso eh beh, assegnerò un codice numerico al blu, un codice numerico al giallo, un codice numerico al rosso avrò una tabellina di corrispondenza da qualche parte che devo conoscere e, e quindi rappresento come sequenza di numeri quello che è magari una serie di colori. Oppure come una sequenza di numeri quello che è una serie di frequenze sonore o di note musicali. Quindi si passa da, una, da contenuti non numerici a contenuti numerici. Questo è quello che in gergo si chiama digitalizzazione. Cioè, digitale significa numerico, no? dalla parola digit che vuol dire cifra, eh, cifra, cifra, di cifra, cifra numerica, cifra di un numero. Quindi, digitalizzare un contenuto significa inventarsi un modo per codificare quel contenuto semplicemente attraverso una sequenza di numeri. Meglio ancora se sono numeri interi perché sappiamo manipolarli in modo più, corretto, un modo più veloce e, e con meno errori no? di rappresentazione. E quindi se io avessi, se dovessi rappresentare 8 so, oggetti diversi, che qui ho chiamato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma potrebbero essere il colore rosso, giallo, marrone, verde, azzurro, nero, bianco e eh, fucsia, per dire. Potrebbero essere 8 colori diversi, che mi sono inventato qua. Ehm, allora basta che io metta in corrispondenza ciascuno di questi 8 colori con una sequenza di 3 bit. Perché 3. Perché 2 alla terza fa 8. Se avessi 16 colori dovrei avere 4 bit e quindi mi dà 16 colori diversi, 2 alla quarta. Quando voi rappresentate un'immagine normalmente sul vostro computer, sono immagini che sono rappresentate a 24 bit si dice, e quindi ogni singolo puntino dell'immagine avrà 2 alla 24 colori possibili. No? Si chiama, in gergo, 16 milioni di colori. 2 alla 24, fa circa 16 milioni. 2 no? alla 20 è un milione, 2 alla 4. 16. Quindi ogni volta che io ho una, un range di valori da rappresentare li posso mappare su una, eh, su una scala binaria e questa scala binaria avrà, un numero, avrà bisogno di un numero di bit che dipende da quanti valori diversi voglio rappresentare. E ovviamente con la solita eh, formuletta che mi dice che eh, i valori rappresentabili sono pari a 2 elevato al numero di bit, o viceversa, il numero di bit che mi serve è pari al logaritmo in base 2 approssimato all'intero superiore al logaritmo in base 2 del numero di simboli diversi che voglio rappresentare ok? quindi in qualche modo mi serve una potenza di 2 che sia maggiore o maggiore o uguale del numero di simboli che voglio rappresentare più simboli devo rappresentare più bit mi serviranno per rappresentare ciascun simbolo una di queste operazioni l'abbiamo già vista che è quella della codifica dei caratteri quando noi scriviamo una stringa eh, apriamo le virgolette e scriviamo qualcosa lì dentro, noi sappiamo che quei caratteri lì sono in realtà codificati sotto forma di numeri usando una tabella eh, che inizialmente era una tabella che richiedeva 7 bit per carattere la cosiddetta tabella ASCII, eh, nata negli Stati Uniti che rappresentava solamente unicamente le lettere maiuscole e minuscole le cifre numeriche, alcuni segni di punteggiatura e alcuni caratteri speciali di controllo e questa, questo codice ASCII eh, Era, eh, qui lo vediamo rappresentato in questa tabella in cui vediamo che il codice decimale va da 0 a 127, poi vediamo anche lo stesso valore numerico codificato in base 16 e in base 8, no, ricordiamo che abbiamo visto che le base 16 e le base 8 sono delle buone scorciatoie per poter rappresentare i numeri eh, i numeri binari senza doverli scrivere per estero, se qui dovessi scrivere i numeri binari no, occuperebbero molto spazio e sarebbero molto poco leggibili. E poi a fianco ci sono i caratteri, ad esempio la, non so, la lettera eh, x maiuscola che è qui è rappresentata dal numero binario 88 e dalla sequenza invece dal numero decimale 88. E dalla sequenza binaria, eh, vediamo un po', vediamo qua in base 16, 5, 8, 5 sta per 0, 1, 0, 1 e 8 sta per 1, 0, 0, 0. Quindi questo corrisponde alla lettera, al carattere X maiuscolo, eh, secondo il codice ASCII. Quindi questa lettera X maiuscola viene codificata ogni volta che compare nei nostri programmi, ogni volta che compare nei nostri computer, in realtà sotto c'è questa sequenza di bit che rappresenta questi numeri. Vedete che la tabella ASCII eh, rappresentava pochi simboli, ci sono solamente queste tre colonne di simboli, quindi sono tre colonne da 32, da qui a qui, che contengono lettere maiuscole, lettere minuscole, segni di punteggiatura e cifre numeriche e poco altro. Non ci sono lettere accentate perché queste l'hanno inventate gli americani e a loro non interessava. E poi c'è una quarta colonna che è quella con i codici da 0 a 31, che invece sono i cosiddetti codici di controllo caratteri speciali tipo il famoso fine linea, il carattere di fine linea, quello che in python rappresentiamo con barra n, eh, il tab, il famoso tasto di tabulazione no, che ci permette di rientrare il testo, più altri eh, caratteri di controllo che mh, storicamente erano utili ma eh, di fatto oggi eh, non si usano più come ad esempio Uh, il bel, che era il carattere che faceva suonare il campanellino nella stampante ogni stampante aveva un campanello in cui potevo decidere di far stampare far suonare se li mandavo questo tipo di carattere ovviamente eh, con le periferiche che abbiamo oggi questo non ha, non ha più senso e noi sappiamo che il codice asci non ci basta perché non è in grado di rappresentare i testi scritti in lingue che non siano l'inglese e tra l'altro l'inglese in cui non ci siano importati dei termini stranieri e oggi abbiamo il carattere eh, invece il codice Unicode che usa un numero di byte variabile quindi un numero di bit variabile per rappresentare i vari caratteri eh, e ci sono alcuni caratteri che addirittura richiedono 4 byte quindi 8x4 32 bit per ogni singolo carattere quindi dai 7 bit che erano più che sufficienti per rappresentare l'alfabeto americano ai eh, 32 bit quindi sono miliardi di combinazioni possibili per rappresentare tutti i tipi di caratteri di tutte le lingue possibili del mondo quindi la codifica Unicode è abbastanza complicata perché lei ragiona su caratteri di 32 bit però poi per non sprecare spazio alcuni caratteri li rappresenta solamente su 16 alcuni su 24, alcuni solamente su 8 bit e quindi diciamo, la sua decodifica è abbastanza complicata ma è quella che noi usiamo normalmente senza accorgersene eh, ogni volta che apriamo un file Python, ogni volta che creiamo una stringa Python eh, usiamo effettivamente questa codifica Unicode che usa appunto 2 alla 32 combinazioni diverse per potenzialmente rappresentare qualunque carattere di qualunque linguaggio eh, umano esistente eh, questo per quanto riguarda il singolo carattere poi noi sappiamo che un testo non è fatto solo di caratteri cioè, se noi guardiamo questa slide, sì, c'è del testo scritto, non ci sono figure, non ci sono immagini, però questa lettera è a una dimensione, quest'altra è sempre una E minuscola ma è più piccola, eh, quest'altra lettera è sempre una O, ma a differenza di questa O è di un colore diverso e così via. Quindi, quando noi creiamo un documento, in realtà, oltre al testo ci stiamo aggiungendo anche delle informazioni di formattazione il tipo di carattere, il colore, il grassetto, l'interlinea, la spaziatura, eccetera, eccetera. Tutte queste informazioni, ovviamente, eh, immaginiamo di creare un file Word, eh, non si possono rappresentare semplicemente con un testo puro, con un file ASCII o Unicode puro. E quindi tutti questi programmi che devono rappresentare dei testi completi eh, useranno un formato loro, voi il formato doc per il, per il file Word, il PDF. Eh, per avventare diciamo, i documenti finiti, e questi sono tutti formati binari che al loro interno usano delle codifiche particolari in cui codificheranno il tipo di carattere, in cui codificheranno la spaziatura, l'interlinea, eccetera, con delle codifiche opportune che si sono diciamo così, inventati gli inventori, di questi i creatori di questi tipi di formati. Quindi ogni volta che si esce no, dallo standard numero intero, carattere, asci, eh, si ci dobbiamo conoscere le codifiche che sono state utilizzate eh, per mappare ad esempio il singolo carattere sul, sul font, il singolo carattere sulla dimensione in punti il singolo carattere sulla spaziatura e ci sanno anche lì delle eh, tabelle che convertono in sequenze di bit eh, una certa informazione se io guardo solamente la sequenza di bit finale non mi dice nulla, come se, così se, come se mi dicessero guarda in, in questa lettera c'è scritto questo, c'è scritto questo testo, e eh, questo non mi dice nulla da solo se io non so contestualmente anche non conosco questa tabella, perché io la X la potrei associare a priori a qualunque sequenza di bit, hanno deciso questa tabella e questa è diventata standard, però non c'è nessuna ragione vera per cui debba essere questa tabella e non una diversa, ci sono messi d'accordo. No, conveniva a tutti mettersi d'accordo, i primi computer non erano messi d'accordo, quindi computer di marche diverse usavano codifiche diverse, non immaginate la confusione. Però se non conosco questa tabella, io non riuscirò mai a decodificare cosa vuol dire questa sequenza di bit. E quindi se io ho un file in un formato che non conosco, lo vedrò semplicemente come sequenza di bit, ma non ho la chiave per decodificarlo e per capire qual è il significato da attribuire a questi bit e quindi di fatto non riuscirò a leggerlo per me è una sequenza di bit diciamo opaca, non trasparente non riesco a vederne il, il, il contenuto no? e, e, e questo vale a maggior ragione per i contenuti multimediali più complicati di cui però non parliamo in questo corso come audio, video, eccetera dove eh, ci sono tutta una serie di codifiche ulteriori no? voi immaginate un'immagine, un la cosa più semplice l'immagine la dividiamo in una serie di eh, righe e colonne molto fini e quindi abbiamo di fatto una serie di singoli puntini che sono i famosi pixel dell'immagine e quindi già innanzitutto devo capire questa immagine da qualche parte dovrò scrivere quanti, di quante righe e quante colonne è fatta usando dei bit da qualche parte nella codifica, nel file che la rappresenta ehm, dovrò decidere quanti bit usare per ogni pixel no? tipicamente se ne usano 24 e di questi 24 bit ci sono 8 che rappresentano l'intensità del rosso, 8 che rappresentano l'intensità del verde e 8 che rappresentano l'intensità del blu. In che ordine sono questi tre? Rosso, verde, e blu? Dobbiamo deciderlo. E chiaramente chi ha inventato lo standard di codifica dell'immagine l'ha deciso. Eh, quindi per poter decodificare eh, o usare ad esempio un'immagine e lavorare su un'immagine devo conoscere come sono state codificate le informazioni o molto più spesso, avere a disposizione una libreria che, mi, che già conosca questa rappresentazione e questa codifica e quindi mi permetta di lavorare, diciamo così, con i dati che sono lì contenuti. Eh, questo è, come dicevamo, eh, la, la rappresentazione e l'elaborazione di, eh, di informazioni multimediali fa parte tra dei corsi eh, più avanzati, appunto, per chi, per chi poi... Eh, si occuperà di, di multimedialità e in questo corso invece non, non la tocchiamo ma eh, diciamo così come, come concetto di base no, si fa, diciamo, usa essenzialmente il, eh, come dicevamo prima la digitalizzazione e quindi la codifica di valori diversi in, eh, in valori numerici semplici con questo eh, ho chiuso questa, questa lezione finale sulla, sulla rappresentazione dell'informazione eh, e rimarrà ancora l'ultima lezione di teoria che invece sarà sull'architettura del calcolatore che seguirà eh, a ruota rispetto a questa. Buona serata, grazie.